Ragazzi eccoci con un'altra puntata Questa volta con un altro gioco ancora Sempre horror Non vi spoilerò niente Iniziamo a giocare Ok iniziamo che siamo già In un posto di merda Guarda voglio essere proprio chiaro e niente. Che cazzo è Oddio raga Ecco ma che cazzo è questa Oddio brutta Oddio raga Vai, tirani, tirani. Niente, niente, non gli faccio un cazzo, non gli faccio niente. Meglio levarsi da le coglioni, via, via, via, via, via. Oddio! Non muore, non, non gli faccio niente, raga, da che... Oh no, no, no, è assurda, è assurda questa, mamma, mamma. Oddio, raga. Non, non ho via di fuga, non ho via di fuga, raga, ma, ma dove cazzo devo andare? Oddio mio. Mori, porca puttana croga Niente, è mortale, raga Tocca solo lo scappavo Oddio, madonna no. È assurda Mamma mamma Oh, ce l'abbiamo fatta, cazzo, è morta Tiè ma dai, jumping ha fatto, Tieni, Beh. Troia di merda Mori, te, pa Puttana Vai ora la ganza, vai. Sto cazzo avanti! Non si vede un cazzo, raga, in questo gioco... Io Non lo so. Appaiono mostri come se ci fosse un domani. Mostri, bambine, bambine incazzate nere, non so. Eccola, eccola di nuovo, raga, Ma che cazzo dici? No, no, no, no. No, no. Scappa, scappa, giù Mamma mamma, ma questa non muore mai, ma che cazzo è oh? Mamma mamma, via via via via via via via via via via Non muore, assurdo Non muore E' eh, scappare Che scappare a me. Yeah. E due. Ragno maledetto. Andiamo avanti, qua eh, Tanto mori a pare, sicuro, raga. Che tensione. Sembra tranquillo, raga Silenzio totale. Oh, cosa... Oh, che culo! Prendiamola subito. Andiamo avanti. Tutto il deserto. Nebbia e basta. Andiamo verso il bosco, raga. No, no, io di no. Ospita. Vai. Verso l'ospedale. Sicuro c'è un puttana io. Negli ospedali.. sempre, sempre così, raga. Mai andare in ospedale. In questa situazione. Ma noi ci andiamo perché siamo stronzi Entriamo Niente, non ci fa entrare Ecco, c'è pure. c'è pure dei rumoracci, raga Come va. Dov'è? cazzo è, regà? Sento, sento. i rumori, sento i passi, non, non, non, non lo vedo. Ecco, eccolo lì qui. Ma cos'è? Raga, ma cosa cazzo è? Oddio! Die oh! Due! Oh! Oddio, oddio, raga! No, raga! Questo ci ha curato, ma sarà!